Eccomi, io che passo davanti a voi, senza rendermene conto. Dopo un po', mi sono ricordato di voi, quindi sono ritornato indietro. Allora, non so se sapevate ma io ho il monopattino elettrico della, della serie Mi, Essential, buonissimo. Il mio telefono si è letteralmente rotto, non so se si vede, però vabbè. Oggi è arrivato il giorno di fare un video, mi metto sopra, a, di fare un video dove sponsorizzo Forse a andare via qua perché no, perché là c'è il protono. Poi sponsorizzo la mia nuova fotocamera, perché non so se sapevate, ma io ho una nuova fotocamera che è la FZ102 della serie Kodak, della serie serie Pix Pro allora, subito subito sarà un video breve dove farò vedere l'unboxing. Dopo faremo dei giri metterò delle, delle eh, fotocamere qua e là per fare le scene quindi guardate fino alla fine questo video va bene subito a primo impatto troverete questo questo è il manuale dell'istruzione questo non ho capito ancora cos'è warranty card boh qualcosa sarà proprio personale questa è l'istruzione anche se, se cercate su su Google le istruzioni, penso che certe persone mi stanno vedendo male, però lasciamo perdere. Se cercate su Google le, le istruzioni della FZ102 serie, serie Pix Pro della Kodak e, e sarà meglio. Allora, attaccata a, alla fotocamera ci sarà questo coso. Avrete la batteria a litio ricaricabile con il suo cavetto che è un cavetto USB, quindi però non ha la data, non so come lo spinotto. vi me, me metto una foto qua per capire cosa, cosa intendo. E basta, trovate la fotocamera. Eh, la, la scheda micro sd non ce l'avrete compresa ma la dovete comprare a parte io per un che c'avevo una che è di 32 gb non sarà così tanto però fa il suo dovere eh, eh, niente fa delle foto vi lascio una foto del mio cane adesso che appare qua c'è un tipo che sta pulendo e eh, che penso che fra un po' mi veda quindi adesso io faccio un po' di giri, metto la fotocamera qua e là. mi sono portato pure l'acqua perché ho una seta incredibile. Ok, metto un attimo in ordine e io... Okay, sì, veramente non ho 10.000 euro per comprarmi 30.000 foto, fotocamera, quindi do una, ogni volta devo prenderla e spostarla, adesso vado più avanti. A fare ogni volta. Allora, allora sto modificando il video. Questa ultima parte non si vedrà bene bene, quindi e poi non si capirà tanto bene. Comunque io vi ricordo che sempre alla fine dico che è sponsorizzato da Letty Shop, se non si capisce, Letty Shop giù in descrizione tutte le robe che tutte le descrizioni, tutto qualsiasi, quindi io dal futuro ritorno nel passato ciao ciao ciao ok raga ho fatto un giro ho fatto un giro e adesso penso che ritorno a casa, io comunque vi ricordo sempre che questo video è sempre sponsorizzato da Shop, grazie a Shop ho comprato questa fotocamera un bacione un sito in cui dà il cashback quindi dà dei soldi indietro io ve lo consiglio giù in descrizione trovate tutto sto morendo dal caldo quindi io mi sbrigo ciao ciao